Volevo fare. Scusate, ma sta ritornando la mascherina. Volevo fare un altro video. Un altro video sui mondiali. Qui il vostro capitano Santen Chan. Adesso sono capitano dell'esercito, magari di brigata, di divisione. Non più di Marina, ma eh, mi scoraggiavo. Innanzitutto perché nel corso degli anni ho fatto tantissimi, tantissimi video sui mondiali di calcio e anche sul calcio, e che non hanno ottenuto eccessive visualizzazioni. Adesso ci ho ricavato degli short da quei video, che vedo che hanno abbastanza successo, li hanno visti 80-160 volte. Di quanto quando io nel 14, nel 18, gli ho fatti gli altri video filmandomi con il che ho nel taschino, filmandomi con il Nokia 302, che è questo dispositivo, 3,2 pixel, la filmatrice e anche la camera che filma a 640x480 gli da edizione full HD e fa le foto adesso non so a quanto, però 3,2 megapixel. Cellulare che ho avuto, ho regalato a mia madre a Natale 2013, ma che è uscito nel 2011, ancora funziona egregiamente, anche la batteria buona. Però dicevo siccome avevo già fatto tanti video per i miei gusti e non hanno avuto molte visualizzazioni avevo pensato iniziando questi mondiali ma in fin dei conti no non faccio nuovi video sul mondiale e poi il tempo passa non ho potuto fare dei video ho fatto soltanto un video sul rospo del mio giardino una live è durata due ore ma visto che l'ho fatta alle 2 alle 3 del mattino o alle 2 alle 4 del mattino non ho avuto pubblico perché ultimamente c'ho più di 2600 iscritti e allora ho detto eh, vabbè non riesco a dormire faccio la live però eh, non mi ha seguito nessuno perché una volta anche se le facevo un orario più prudente le live non mi seguiva nessuno ma perché avevo 200 iscritti nel 14 adesso che ne ho 2000 e passa eh, anche quelli che mi seguono senza essere iscritti a quell'ora magari dormono oppure hanno molto a che fare perché a me eh, mi seguono in tutto il mondo se voi leggete i commentari ai miei video sono in 180 idiomi però ecco non sempre eh, si riesce a stare presenti in una live allora io ho detto ma ho del tempo libero faccio questo video mi filmo come potete vedere la, il sole e la luna alle mie spalle ho cambiato scenario volevo riprendermi dal giardino nel giardino ma non me la sento poi consisto un po leggero in casa beh in casa sto nel patio sto nel patio il patio in un... chiamiamolo patio sto in una taverna in realtà un po difficile da spiegare e allora da questa taverna illuminata artificialmente perché già è sera che sarebbe un vestibolo di un corridoio di un vi voglio parlare del mondiale, che poi questo video lo tradurrò a 147 idiomi, voglio vedere che cosa si riesce a e vincere nelle varie traduzioni di quello che dico, anche patio, vestibolo, taverna, chissà. Perché per seguirmi da 147 idiomi differenti mi seguono. Poi invece che, che intanto, intanto un riquadro nella faccia perché il riconoscimento facciale del cellulare che Va inquadrando a misura che mi muovo, che mi devo gli occhiali. Mi levo anche il cappello. Dicevo che ne penso di questi mondiali. Perché finora ho pubblicato nelle reti sociali, in altre reti sociali, e ho ripubblicato anche vecchi video, approfittando l'interesse del grande pubblico per i mondiali il vostro santin è intelligente sa benissimo che la gente va cercando video sui mondiali e vede qualsiasi cosa sui mondiali capito poi io tengo appoggiato il cellulare in una tavola da stirare perché il vostro caro amico santin non ha soldi per comprarsi un tripode di quelli con l'anello luminoso capito e allora se voi se voi mi volete supportare la mia produzione, potete darmi sotto il video, troverete il bottone eh, super grazie, oppure scrivere nella chat di questa premier uh, un super chat che verrà evidenziato, oppure potete abbonarvi direttamente al canale o mandare nella chat uno super sticker, uno sticker capito, dopo questa breve parentesi. Anche condividete il mio, il mio video e commentatelo. Bene, adesso passo a dirvi quello che penso dei mondiali di questi Mondiali di Calcio senza esagerare, perché se no ci sono degli interessi economici di mezzo, per cui eh, magari io mi aspetto anche che demonetizzino comunque questo video. Eh, vabbè, che ci possiamo fare così che non mi diano a me accesso alle monetizzazioni però vi dico tutto quello che penso magari lo filtrerò nei termini non nel, nella forma no, nella forma non nella sostanza beh questi inizi, questi mondiali hanno iniziato all'insegna della protesta perché ci sono stati degli ambientalisti che hanno detto che l'impatto ambientale sarebbe stato negativo l'ecosistema non so quale perché stanno in pieno deserto poi ci sono stati anche eh, delle proteste anche interne allo stato che ospita questi mondiali perché dicono che hanno in fondo sfruttato molto pesantemente i lavoratori e i supremi algoritmi eh, non vogliono che io dica eh, i supremi algoritmi di youtube parole che possano avere un'accezione negativa anche se non brutte perché si sa eh, ci sono cose molto più grandi coinvolte eh, e noi youtubers dovremmo rispettarle queste cose d'altra parte prendiamo la monetizzazione proprio per qualcosa non è denaro che entra eh, senza cioè dal nulla dall'aria che si condensa come l'umidità dell'aria eh, no entra per qualche ragione allora eh, i promotori eh, gli di causa per i diritti umani i, gli attivisti di omg per i diritti umani hanno protestato perché non si rispetterebbero i diritti umani dei lavoratori perché succederebbero cose molto brutte forse sono già successe ai lavoratori che hanno fatto gli stadio eh, quindi non i pu o i pink floyd o gli arena proprio gli stadio <ride> hai capito no i lavoratori che hanno fatto gli stadio eh, siamo arrivati all'ultimo stadio a livello di battute <ride> il caso di dire hai capito siamo arrivati all'ultimo stadio a livello di battute ma non l'ultimo lp doppio degli stadio o magari l'ultimo stadio proprio qua ci si riferisce a un altro stadio <ride> vabbè vabbè battute a parte che mi scappano sempre e che penso che the show must go on cioè come sempre lo show deve andare oltre deve andare oltre eh, quella che è una presunta neutralità dello sport cioè eh, tutti noi abbiamo in mente lo sport olimpico lo sport atletico dell'antica grecia per il quale si interrompevano addirittura le guerre anche prima de delle olimpiadi perché ci si doveva preparare andavano i migliori guerrieri a competere nelle olimpiadi non è che andava, andavano sportivi Davano proprio i guerrieri quindi si devono interrompere le guerre come racconta, se non mi sbaglio, Omero eh, nell'Iliade che ci furono delle gare atletiche andrò andò Achille, andò eh, Menelao, andrò, andrò. Io, no, io no, non, non andrò nelle Olimpiadi. <ride> Immaginate se vado io nelle Olimpiadi a fioretto, porto un fiore piccolino, quello è il mio fioretto. <ride> No, vabbè, <ride> invece nel presente non si è interrotta nessuna guerra, e cioè la guerra che c'è di eh, invasione russa in, in Ucraina non si è interrotta per le Olimpiadi, anzi, anzi, eh, non solo continua la guerra lì, ma iniziano altre guerre già da tempo fra Azerbaigian e armenia armenistan fra tajikistan e turkmenistan o un altro stato così aumentano le guerre non diminuiscono proprio nella regione perché tutti non vedevano l'ora di separarsi dall'ex unione sovietica soltanto che qualcuno ne è rimasto fedele alla russia ma come alleato esterno, e qualcun altro proprio se ne vuole dividere completamente, e allora nascono dispute territoriali perché finché c'è stata l'Unione Sovietica, non importavano molto i confini nazionali. Tanto si era tutti vassalli Vassalletti e Vassallini della ex Unione Sovietica. I confini nazionali di Turkmenistan, Tagikistan, Turk e gli altri, tutti quegli stati che terminavano in stan. Ehm, poco manca che anche l'Afghanistan diventasse sovietico, eh, la Moldavia, eccetera, eh, cioè alla fine li governava la, attraverso l'Unione Sovietica, li governava la, la Grande Russia, eh, la Russia socialista sovietica, quindi alla fine, eh, voglio dire, che rivendicazioni territoriali facevano se alla fine non governavano neanche sotto il loro stesso Stato. Invece adesso dal 90 e poi dal 91-92 per esempio è iniziata eh, la ribellione cecena che prima è stata socialista e laica comunista e poi è diventata sempre più religiosa fino ad attrarre fondamentalisti religiosi di tutto il mondo e, e lo stesso è valso per la moldavia che qualcuno ha promosso forse dalla russia la divisione tra transmistia una è rimasto uno stato cuscinetto tra la Russia, la Bielorussia e la Moldavia e la Moldavia sono morti complessivamente mi sembra per parte un milione e mezzo di persone moldave e quelle che poi diventeranno transmisti, perché la transmistia sol era soltanto un luogo geografico come la Transilvania in Romania ma adesso è uno stato uno stato che potremmo chiamare transalpino sulle montagne e quindi polonia in testa tutti gli stati che sono entrati nella nato volevano entrare nella nato proprio perché sapevano storicamente tanto sotto gli zar come sotto il regime sovietico i russi di con erano capaci capare, capito e allora hanno detto che No, noi vogliamo la nostra indipendenza noi vogliamo eh, uscire dall'unione sovietica e essere protetti nessuno gli ha imposto di entrare nella nato non è stato un colpo di testa di qualche cittadino di qualche politico d'altra parte si può comprendere se loro si volevano tutelare da una possibile riannessione alla russia provocata da colpi di stato interni promossi da mosca non potevano difendersi da soli perché d'altra parte quando sono usciti Unione sovietica e non sono voluti entrare nella confederazione di stati indipendenti il governo di mosca eh, gli ha chiesto la restituzione di armamenti nucleari se ce li avevano e soprattutto di armamenti convenzionali se si volevano riarmare con il presupposto scarso che avevano dovevano subito per tempo richiedere annessione innanzitutto a quella che era la comunità economica europea e che divenne col tempo unione economica europea e poi dovettero richiedere da subito annessione alla nato che con il tempo e mettendo i conti a posto un momento che dove ero rimasto perché c'è un cellulare piccolo con linea un Motorola C350 che chiamano sempre per offrire a quella linea in quel cellulare che è più piccolo di questo è proprio è nel 2004 eh, che me l'ha regalato mia madre poi adesso lo stiamo riutilizzando vogliono offrire a abbonamenti vogliono offrire Ecco, sono andato a prenderlo dalla cucina per dirvi che cellulare abbiamo recuperato che cellulare abbiamo recuperato, insomma. Motorola C350. Come potete vedere, guardate che salva schermo che ha C350, in pratica non c'ha internet, non c'ha Forse 2g però dentro c'è una microchip 4g e funziona uguale funziona <ride> certo non c'è il g non c'è né 2g né 3g né 4g non so fino a che punto si potranno fare chiamate di voce, però è così eh, a mia madre gli è più che sufficiente evidentemente con il con questo qua fa chiamate io gli avevo regalato un altro l'ipro eh, che ho fatto due short con quel cellulare eh, con un gioco l'aipro doppia 9 che era bellissimo però mi diceva metti una targhetta 4G se vuoi continuare a parlare quello c'aveva il 3G come questo credo che questo c'è il 3G e allora allora niente l'abbiamo dato indietro abbiamo comprato un altro cellulare poi un cellulare tattile che io avevo il motorola moto X seconda generazione se l'ho inviato una mia zia che mia madre l'ha voluto regalare mi è rimasto questo motorola e siete i power se voi, se voi volete se voi volete che io adesso che è successo se io voi volete che io eh, tutto un casino qua non ci si capisce più nulla perché non è questo questo non ha non ha forse mi è entrato un messaggio che mi sto filmando se voi volete che io eh, abbia un cellulare migliore per farmi dei video appunto vi ripeto eh, qua nei commentari se volete evidenziare intario fate eh, clic sul bottone sotto il video sotto questo sotto qualsiasi altro video perché è una sola donazione potete scegliere il livello ce ne sono sette sul cuoricino vicino alla freccia condividi oppure abbonate, abbonatevi al canale e proprio il canale mensilmente oppure eh, nella chat eh, scrivete un super chat potete scegliere il livello da pagare 20 euro 5 euro dollari mi sembra che in dollari Oppure potete mandare uno sticker nella chat qua, perché questo uscirà in premier questo video, ve lo apprezzerei moltissimo. Così mi, mi compro un cellulare e do questo che è di, di, del 2021, l'altro il Moto X seconda generazione era del 14, mia madre me mi l'ha regalato a fine del 15. Però, dicevo, ritornando all'argomento principale, dopo stata distrazione del cellulare, della chiamata dell'operatrice che sempre ti vogliono rifilare, ha visto che ti chiedono le operatrici telefoniche e anche le, le marche di cellulari di iscriverti, perché in questo modo ti tengono attualizzato con tutto quello che ha a che vedere con il prodotto che hai comprato, che ha a che vedere, e invece poi ti mandano solo pubblicità. Non ti mandano attualizzazioni per il cellulare che hai comprato, insomma, alla fine. Allora, tutti gli stati satelliti dell'Unione Sovietica, gli stati che facevano parte dell'Unione Sovietica se ne sono voluti andare fuori. Includendo l'Ucraina, la Bielorussia è rimasta attaccata come eh, l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Cazaquistano, non mi ricordo quanti stati in Ar Gian ci sono. in Inan che adesso si vogliono in parte sciogliere dalla Russia e in parte no. Questo ci sono contese territoriali e tutto questo si riflette nei mondiali. Guardate un po' voi che hanno introdotto questa nuova tecnologia. Ma ci sono sempre le vecchie polemiche su chi ha fatto gol, su chi non ha fatto gol, eh, su come si è fatto gol. Se i giapponesi hanno fatto un gol fuori di linea hanno non hanno riconosciuto tre gol alla squadra alla selezione argentina eccetera eccetera, ma quello che più mi stupisce è il fanatismo dei tifosi. Infatti gridano "Abbiamo vinto!". E niente, ho dovuto memoria satura, memoria piena. Ho dovuto cancellare 5,32 megabyte, 5,32 gigabyte perché erano vecchi video che avevo fatto animazioni per reti sociali e quindi per quello che il vostro sentencian vi dice fategli delle donazioni perché c'è un cellulare con una memoria di 32 GB. che va bene per fare qualche video ma si satura subito la memoria e quindi ho già filmato 5 GB facendo i video precedenti per questo video che starò componendo se ci avessi un cellulare, non dico con 256 GB, ma almeno con 128, sarei molto contento e sareste molto contenti anche voi di fare un'opera buona, perché io poi i video li faccio per voi, mica li faccio per me. Li faccio per caricarli e che voi mi dite sempre bravo Sant'Enchan come fai bene i video? Ci piacciono i tuoi video. Grazie, grazie a questo, però se, se io non ho l'opportunità di migliorare tecnologicamente farò sempre video a un certo livello, e poi, alla fine mi ritrovo a avere molte limitazioni tecnologiche, anche di tempo, perché se avessi voluto tagliare qua, eh, probabilmente questo video durerebbe pochissimo e darei poco lavoro eh, o filo da torcere a um, YouTube eh, nel tentativo di, so di sottotitolare il mio discorso e poi di tradurlo a 147 idiomi comunque tornando a noi a me mi viene da ridere quando la gente dice abbiamo vinto abbiamo vinto italia ha vinto oppure quando si arrabbiano perché l'Italia non partecipa nel mondiale e hanno squalificato l'italia italia perso abbiamo perso ma io l'ho detto già nei video precedenti, guardate che, che sono molto più giovane perché sono in pratica di nove anni fa o di dieci anni fa, del 2013, 14, e poi di anni seguenti. Ma il discorso è sempre lo stesso che faccio. Guarda, guarda, che il nostro paese ne vince né perde. Questa mica è una guerra questa mica è una guerra come si sta combattendo fra russi e ucraini le, le capite le capisci hai capito hai afferrato nella, nella zucca non si rischia nulla sono soltanto mh, fra riservisti e giocatori di calcio 12 atleti super pagati miliardari che nelle loro vite hanno miliardi di euro alla faccia di tutti voi che per sfogare i loro istinti calcistici comprano le magliette si abbonano negli stadi fanno file sotto il sole e sotto la pioggia sotto il freddo sotto il caldo sotto la grandine stanno a guardare le partite di calcio nazionali locali eh, sotto le intemperie vanno in autobus o in macchina da tutte le parti in aereo per seguirli ma lo sapete che i club di calcio sono enti privati pure le nazionali di calcio sono enti pri privati lo sapevate o no no no che non lo sapevate sono finanziati dallo stato ma sono enti privati capito e con questo magari comprometto la monetizzazione di questo video ma è così cioè non c'è selezione nazionale magari nell'ex unione sovietica nel blocco dell'est si sì. e la, la dinamo di kiev la dinamo di mosca erano enti statali ma nel mondo occidentale capitalistico sono tutti degli enti privati come i partiti politici in germania sono degli enti privati come il negozio di fast food o la fabbrica di fiammiferi o di automobili quindi per quello che in germania non esiste la finanziazione pubblica dei partiti politici e così non esiste la, la finanziazione pubblica dello sport magari daranno del denaro ai club sportivi ma non nella stessa maniera che si dà magari in italia quindi eh, i club sportivi sono dei club eh, privati eh, come per esempio la, le banche centrali no nel mondo hanno la loro cupola formata da un presidente e poi da un direttivo che è composto da, da tutti in sede nazionale da tutti i direttori degli enti nazionali delle altre banche quindi nella banca nazionale d'italia mi immagino che nel direttivo principale ci siano i direttori a livello nazionale di tutte le banche italiane che, che, che poi fanno parte del consiglio amministrativo della banca nazionale d'italia ma non è una banca di stato è una banca privata della nazione italiana ma è privata che poi ci, ci abbia con partecipazione dello stato italiano anche del vaticano è un'altra cosa ma sono banche private e lo stesso i club o le selezioni nazionali di calcio sono club privati che hanno al loro interno i giocatori più bravi a livello nazionale di serie a non ci vanno a mandare uno di serie c però sono tutti giocatori di club privati perché la roma la lazio la juventus l'udine il napoli sono selezioni eh, private club calcistici privati certo in una selezione nazionale a differenza di una squadra di calcio diciamo nella nazionale di calcio a differenza delle squadre di calcio di serie a di serie b di serie c eccetera non ci possono andare cittadini stranieri ma uno che se sia naturalizzato italiano magari ci può entrare un altro che invece è, è, non ha la nazionalità italiana ma gioca in italia non ci può entrare però sono tutti dei club privati capito e voi non vedete la differenza e, e poi voglio dire vincono quei 12 signori che che, che guadagnano fortune milionarie grazie al fatto che io lo reputavo contraddittorio no negli anni 70 80 anni della mia infanzia io da piccolo sono stato un genio che sono nato il 26 gennaio 1969 agli onori della cronaca io vedevo come gli operai che guadagnavano poco facevano scioperi contro eh, giovanni agnelli e la fiat per esempio nell'ingotto di torino bloccando tutto era l'epoca eh, in cui stava in auge Enrico berlinguer e il suo partito comunista italiano bloccavano tutto rinunciavano lo stipendio facevano sciopero bianco lavorando un sacco poi erano anni in cui a turno uscivano ed entravano eh, migliaia di dipendenti forse decine o centinaia di migliaia di dipendenti in un giorno e quindi gli scioperi bastava soltanto che gli operai di un turno bloccassero qualche strada di torino e si bloccava tutto adesso a turno se escono un centinaio di persone ogni turno è pure troppo che bloccano non bloccano nulla ormai si è visto i sindacati che si sono sempre più venduti uh, alle industrie fanno sciopero ma di facciata come lo facevano una volta e non fanno nulla per salvare il potere d'acquisto e di formazione degli operai perché vabbè, un discorso troppo largo largo ce ne andiamo dal, dal calcio, ma se voi volete che io tratti questo tema nei minimi dettagli del quale ho già parlato nel passato: cioè dell'evoluzione dell'industria in Italia, eccetera, eccetera. Abbonatevi al canale e richiedetelo perché. YouTube, quei, quei temi di, di politica non li monetizza ed è già tanto che mi monetizzi questo video. Quindi, se siete arrivati fino a qua ed avete ascoltato questo accenno, abbonatevi al canale e richiedetemi. Sant'Enchan parlaci eh, della politica degli anni 70 ed 80 in Italia, de, dell'industrializzazione. Queste cose qua, perché altrimenti rischio che non mi monetizzano eh, quei video. Se ne parlo troppo, qua poi sto digredendo molto, ma mi incuriosiva come dicevo gli operai che lottavano tanto per i loro diritti lavorativi contro Giovanni Agnelli, contro la Fiat. E già sto dicendo parole in negativo, quindi forse non mi monetizzano questo video, poi alla fine eh, facessero la coda nelle biglietterie, si abbonassero alla Juventus, comprassero tutto il gadget spendendo. Centinaia di migliaia di, di, di lire per comprare le magliette originali della Juventus e le regalassero a tutti in famiglia, eh, andassero tutti vestiti con i loro idoli, de, con i loro completi, degli idoli della Juventus e allo stadio. Ogni completo poteva arrivare anche a costare. Un milione di lire, tenendo in considerazione che sono gli attuali 500 euro, ma all'epoca erano molti negli anni 80, tenendo in considerazione che d'estate proprio andavano vestiti da giocatori di calcio, magari con il numero 10 e con le scarpine di calcio, magari se gli toglievano i chiodi perché altrimenti scivolavano per la strada, ma andavano vestiti da giocatori di calcio e con le bandiere, gli striscioni e che compravano tutti nelle sedi della tifoseria e bandiere originali eh, tutte griffate dagli stilisti della juventus di sport allora veramente il calcio è un occhio del popolo cioè un religioso un ecclesiastico lo disse vogliono sostituire la religione con lo sport ed è per questo che si celebra il calcio di domenica e aveva ragione il calcio ha la sua liturgia. Fanno le processioni i tifosi prima di entrare nello stadio, soprattutto perché devono aspettare ore e ore e ore sotto il sole o sotto le intemperie per entrare. Allora fanno un corteo che assomiglia ai cortei annuali di San Gennaro a Napoli o ai cortei religiosi che si mantengono non soltanto nell'Italia centro-meridionale ma anche nell'Italia settentrionale. Perché, oh, occhio, si dice che i meridionali sono ancora eh, religiosi quasi fino alla superstizione ma andiamo a vedere nello stesso torino milano nel piemonte nella lombardia che di processioni e santi non se ne fanno poche allora i tifosi anche loro invece di avere lo stensorio con il santo ci hanno eh, i cartelli con i nomi dei loro idoli calcistici poi gli striscioni le bandiere vanno con i tamburi Vanno con le gran casse, i tromboni suonano la marcia della loro squadra di calcio. Vanno con gonfaletti, bubuselle, vanno cantando inni e vanno anche come se fosse una marcia militare perché se hanno occasione di incontrare quelli dell'altra tifoseria, siccome già si sono fatti con la birra o con qualcos'altro oggigiorno che sono moderni magari scappa una scappa una confrontazione che non sempre è soltanto è di natura verbale o lessicologica cioè lessicale non sempre infatti si scambiano epiteti rivolti ai, ai reciproci ai reciproci familiari a volte vanno più in là a volte vanno più in là di scambiarsi dei degli eh, reciproci epitoti ai familiari alle madri soprattutto alle zie alle nonne alle figlie eccetera a volte sono degli aficionados perché magari non hanno preso nessuna classe ma sono degli ammiratori di van damme bruce Lee, chuck norris eh, schwarzenegger e decidono campa in, in loco in locis far organizzare un intercambio campale di tecniche dei migliori film stile rambo rocky eccetera sul posto e la polizia li deve separare e siccome la polizia è neutrale eh, pimp di qua pimp di là manganellata viene manganellata va e poi feriti tumefati scontri disordine poi anche in questi mondiali si è visto non so di dove erano ma una tifoseria mi sembra la Marocchina perché ha passato, ha vinto una selezione quindi, ha vinto una partita, non so contro chi ha distrutto tutto. Mi sembra in Germania, e contro i tedeschi. Sarà stato i francesi? Non mi ricordo, perché io veramente non seguo né Sanremo né i mondiali di calcio né le Olimpiadi né nulla soltanto che accendi la televisione mattino pomeriggio e sera e addirittura neanche fanno te che te che te nella rai fanno i mondiali eh, di calcio e veramente non se ne può più. io non so fino a che punto potrò andare avanti parlando ma lo faccio prima o poi si interromperà perché ho una memoria limitata nel cellulare vi ricordo fatemi delle donazioni in modo che possa cambiare di cellulare Vorrei tanto avere il cellulare che uscirà nel 2023, che è stato annunciato come il migliore dell'anno: il Samsung Galaxy Note 23 Ultra, non l'S23, il Note 23 che è ritornato il mostro. Il Note uscirà il Note 23 Ultra. Immaginatevi voi che cosa sarà. Io proprio non riesco a immaginarmelo. Allora, dicevo tengono soggiogata la gente e la gente che soprattutto vuole essere soggiogata perché io sto leggendo il mio cellulare con questo oggetto che di solito lo leggo il libro sto leggendo questo libro ma ne sto leggendo tanti ogni sera siccome voi vedete dai video che di solito voi vedete dai video che di solito in cameretta mia mi filmo quanti libri ho C ho tre biblioteche io non sono mai seguito sanremo eh, i mondiali di calcio giusto vedevo qualche partita ma di sfuggita quando passavo per la sala perché a casa mia quasi nessuno guardava la televisione sabato e domenica ma si sgusciava per la taverna soprattutto di giorno soprattutto dopo i pasti e allora il televisore rimaneva lì acceso c'è chi saliva c'è chi scendeva c'è chi andava in giardino passava per il garage e alla fine alla fine si stava 5 10 minuti a vedere che cosa c'era nella tele magari la si lasciava accesa Beatamente accesa qualche ora adesso non lo facciamo più e la tele andava avanti per, per cui l'auditel magari segnava. Ah, avete visto otto ore di domenica in o 4 non so quanto durava no è che è stata accesa tanto tempo allora da dove vengo e dove andrò con questo discorso che io non scrivo mai nulla improvviso c'avevo tempo ho detto parlo del mondiale di calcio tanto non so di che parlare e parlare del mondiale di calcio per me è come parlare di nulla non solo perché non mi sono preparato ma perché proprio non mi interessa proprio non mi interessa ecco volendolo dire come funari non mi interessa non mi può importare di meno anche perché meno del zero è zero come dissi già in un video del 2014 del mondiale di calcio non me ne può importare di meno eh, perché meno di niente è zero e è niente è nulla non ci può essere meno del nulla dello zero del niente e per me il mondiale di calcio sanremo è... e le olimpiadi sono il nulla lo zero il niente niente scivola più veloce del nulla nel vuoto quindi questi mondiali sono iniziati ma non so esattamente quando non me lo ricordo io mi ricordo solo delle cose importanti più passa il tempo meno cose mi ricordo anche perché c'è già abbastanza problemi nella mia vita come il fatto che ormai un frigorifero che abbiamo da 23 anni questa mattina non frizza più non, non fa freddo dovremmo buttarlo via comprarne uno nuovo si tratta di un dai se non mi sbaglio resistentissimo con un quadrante luminoso eccetera eccetera ma non sappiamo che fare perché costano i frigoriferi e non sappiamo se questo si può riparare o no perché c'è a 23 anni e del 2000 o oh, calcolo fine del 99 Ottobre Novembre 99, forse dicembre no. Ottobre novembre: prima avevamo uno piccolino e poi c'è anche la lavatrice che è già di 15 anni fa. E no, non sappiamo che fare con poi non so come l'hanno messo in cucina perché non passa dalla porta quindi per levarlo, è tutto un casino. E quindi a e sponsorizzatemi altrimenti no cioè ci avremo delle difficoltà a comprarci pure il frigorifero nuovo che già non congela sopra non so che fare avevamo della carne dei cibi congelati ma adesso vediamo se ha fatto il ghiaccio perché questa mattina ci siamo incontrati alle sette del mattino con questa sorpresa io che non ho dormito di notte e mi sveglio alle sette del mattino mia madre mi dice guarda non funziona a cercare in internet un centro garanzia della diewood però dovremmo pagare perché ormai non sta più in garanzia dura un anno e se le stendi dura 5 questo come minimo ne ha 16 di anni veramente siamo messi male poi io sono disoccupato lo sapete benissimo e allora che dire voi che pensate dei mondiali faccio questa call to action per i pochi che avranno seguito questo video ma lo metterò nel titolo eh, perché magari le persone non arriveranno a capire l'obiettivo di questo video quanti avranno visto questo video fino al finale che durerà forse 30 40 minuti come premier che mi commentino nei, nei, nei commenti e anche nella chat che pensano del mondiale io lo scriverò anche nella chat perché forse per sfruttare meglio eh, quello che mi suggeriscono gli algoritmi di youtube che ancora mi stanno salendo in visualizzazioni gli ultimi short fatti con i video dei mondiali di anni fa e anche gli ultimi video caricati allora forse uscirà di domenica eh, la Premier o forse in settimana preparatevi perché io voglio essere presente nella chat per parlare con tutte e tutti voi, ma forse starò assente, dipende dall'ora in cui esce. Io non, non posso stare connesso tutto il tempo, perché, perché poi magari trattengo qualcuno 10-20 minuti, di sicuro, in pochi guarderanno questo dialogo, questo monologo per 40-50 minuti. La maggior parte del tempo, se qualcuno rimane connesso, anche guardando una volta che la premier è stata trasmessa per circa 15 minuti eppure troppo anche perché sottotitolo 147 idiomi comunque già mi sono stancato questo è un sintoma che ho registrato fin pure troppo e ho registrato quello che volevo le mie impressioni a caldo su qualche cosa che mi lascia freddo quindi, cosa ne pensate voi dei mondiali di calcio Vi seguite vi piacciono fatemelo sapere però adesso mi gira un po la testa forse sto andando in ipoglucemia lo sforzo di registrare poi voglio muovermi un po stare seduto 40 50 minuti a parlare insomma io non ho eh, panico scenico quindi da sempre mi è sempre piaciuto parlare guardando in camera eccetera però quando già non riesco a fare scherzi battute parlando significa che mi sto annoiando e poi forse inizio ad annoiare anche chi mi segue allora vi dicevo a me tutti questi tifosi che spendono il loro stipendio il loro salario per appoggiare e supportare le squadre di calcio non mi è mai piaciuto perché comp comprendo il loro punto di vista ma penso che come lavoratori già sono sfruttati in più devono pagare tutte queste pacotaglie eh, i cui diritti d'autore vanno a chi gli dà lavoro, come nel caso della Juventus e eh, di molte squadre di calcio che sono in mano impresari. In, in questo modo, cioè eh, come lavoratori, dovrebbero essere dei supporter, dovrebbero essere pagati, non pagare loro gli abbonamenti. Poi ti abboni ma devi pagare delle partite speciali l'entrata capito il super classico e... poi ci sono oggigiorno sempre più tornei super league questo quell'altro cioè veramente una cosa da pazzi e poi ci sono tante altre cose che mi vengono in mente se ne vanno ma non so il calcio che dovrebbe essere praticato invece è seguito sul divano che salute può dare una persona la toglie la salute il calcio lo devi praticare. E vabbè, dicono che una passione nella vita bisogna averla, però ripeto, eh, poi ci saranno tante cose che mi sono scordato di dire in questo video che riaffioreranno dopo. Però ripeto: voi che cosa ne pensate dei mondiali? Vi seguite, seguite il calcio, praticate il calcio è più quello che praticate che quello che seguite come vi descrivereste voi sono le 13.34 quindi ho parlato altri circa 24 minuti da quando ho dovuto ricominciare svuotare la memoria ricominciare forse adesso si taglierà questo video terzo video che faccio che assemblo tutto in uno e dicevo niente perché a me sembra che, che è tutta una pazzia mi era venuto qualcosa in mente da dire forse la dirò in un prossimo video ma soltanto se questo video almeno supera le mille visualizzazioni altrimenti non dirò nulla che, che poi appunto sembra che il calcio è salutare nel senso che in questo modo concentrano decine di migliaia di persone fuori dai centri abitati e fuori dal paese in occasione dei mondiali in questo modo si controlla meglio l'ordine pubblico perché li tieni tutti ammassati insieme e non protestano per questioni sociali economiche per rivendicazioni lavorali lavorative allora con il sole e la luna dietro le mie spalle Simboli ermetici, che non so che ci stanno a fare qua per ragioni ermetiche. E io vi saluto. E quindi, l'alchimia, no? l'ermetismo. Vi saluta il vostro capitano, santa, ormai, mi sono stancato. Cavevo degli argomenti, magari, ancora dei quali parlare. Ma adesso esco a fare una passeggiata perché veramente. Mi sto stancando metterò la mascherina e mi raccomando vaccinatevi mettetevi la mascherina perché sta ritornando adesso che viene l'inverno non ci sono più le mezze stagioni e, e niente sono rimasto male perché volevo dire un'ultima cosa che mi verrà noto in mente ma queste preoccupazioni del frigorifero che, che adesso no, non congela più e altro mi tengono occupato dalle sette del mattino. Io che mi sveglio molto più tardi, sono stato tutta la mattina, adesso è l'una e mezza dietro queste cose. Vi ringrazio di seguirmi, abbonatevi al canale, iscrivetevi, azionate la campanella per non fate perdere nessuna novità condividete questo video a tutti i vostri contatti per aiutarmi commentate nella nella chat della premier mettete eh, super chat super sticker avrei dovuto dirlo all'inizio questo e commentate qua il video quando questa premier non sarà più premier intanto vi do un minuto di tempo in questo modo potete evidenziare un, un chat con il super chat e mettere un super sticker almeno nell'ultimo minuto e se no, se volete evidenziare il vostro commento sotto il video, schiacciate accanto al tasto di condivisione il cuore che dice grazie. Quello è un super grazie, significa che state premiando la produzione del video. Eh, non è un abbonamento. È uno dei sette livelli potete scegliere. Perdonare per la produzione del video. Adesso dico quello che dico sempre ultimamente quando stacco, in omaggio a due grandissimi comici, Stan Laurel e eh, Oliver Hardy. Arrivedoci! Arrivederci! Arrivederci! Adesso me ne vado a fare una passeggiata, mi devo vestire, data l'ora che... anche se non fa freddo, eh. però nel balcone taverna, che c'è un corridoio, eccetera. E questi sono gli unici due cellulari che mi sono rimasti attivi. Questo del 2004 e questo è uscito nel 2011, questo mia madre me l'ha regalato nel 2004, forse del 2003, 2002, 2001, 2003, me l'ha regalato no, forse alla fine del 2005 me l'ha regalato o all'inizio, all'inizio del 2005 del 2003 credo e questo gliel'ho regalato io, questo è un Motorola C350 non ha camera e, e non riproduce mp3 e questo io l'ho regalato io a mia madre che è un nokia asha 302 che ormai non naviga più in internet ma non ci ha avuto mai il supporto di google tra l'altro bisogna dire che filma in 3,2 megapixel formato 640 x 480 e fa foto buone fa foto buone ecco qua potete vedere se che che che mi filma non, non si non si vede non si vede nulla si vede un quadro che sta davanti a me ma non Ecco, dovrebbe filmare lo schermo del cellulare no dovrebbe filmarmi a me ma cioè, non ho capito che che filma però hai capito vi sto dando tempo per partecipare alla super chat nella chat mettete un super eh, no perché riflette il vetro cioè troppo sole invece di, di far vedere quello che ecco, dei riflette. Allora dovrei fare così, che filma? No, niente. No, perché riflette lo schermo. Del, del Dovrei no, niente. Allora devo farmi una foto. No ma che fa film? Vi do tempo di mettere un super sticker o una super chat. Ecco qua. Non si vede con il riflesso. <ride> eh, Va bene, allora avete messo la super sticker e la super chat. Bene, è venuto un video estremamente largo. Probabilmente molti interverranno. dal 146 diomi che metto, adesso taglio perché insomma, se non avete fino adesso dato una donazione in se non avete messo fino adesso una donazione in super sticker e super eh, chat nella chat, non lo farete più. Vi do un altro minuto per aiutarmi, nella... so che molti preferiscono darmi donazioni in eh, su, nella chat con super sticker e super chat, sticker o chat, super chat. Quindi starò un altro minuto e poi esco vediamo forse finisce prima la registrazione del cellulare volevo preparare qua in questa taverna molto soleggiata un luogo di streaming ma tanto sto sul cellulare col cellulare con la tavola da stirare quindi non no. volevo fare una live ma le live sono difficili da avviare dal cellulare poi non leggo la la chat e per giunta Giunta, non l'ho programmata e per giunta eh, mia madre ha regalato il secondo cellulare. Quello che è stato per me il primo che mi ha regalato: questo l'ho comprato con i soldi di YouTube e anche con i soldi che in parte mi ha donato lei. Perché gliel'abbiamo regalato mandato per posta a mia zia. Allora eh, ho dovuto un, una, una live, sono riuscito a leggere la chat con l'altro cellulare. E con questo a fare la live perché c'è migliore qualità però anche le live vengono stoppate quando le fai wifi e si interrompono sempre la prossima volta leggerò la chat eh, da questo cellulare con un'applicazione con qualcosa oppure utilizzerò il computer con una vecchia webcamera. vedrò perché non me la riconosceva più però ecco adesso faccio una premier perché mi filmo con il cellulare ho una camera compatta Sony che filma molto bene, però devo studiare la location perché non ho il tripode. Allora, supportatemi. e Vi lo ricordo ancora una volta: scrivete qua nella chat un super chat o mandate uno sticker. Mettete super grazie il bottone a forma di cuore vicino a condividi vi evidenzia il commento sotto il video o abbonatevi al canale che io mi possa rimodernizzare il parco tecnologico anche comprando un tablet per leggere la chat o che magari nel, nel tablet o nell'ipad posso fare una live dal browser che viene molto meglio e quindi lì posso leggere la chat allora vabbè adesso aspettiamo 30 secondi partecipate a super chat e con sticker nella chat vi do proprio mancano facciamo altri 20 secondi sono 35 con 53 secondi di registrazione voglio arrivare fino a 35 eh, a 36 minuti che sono adesso e 30 secondi siamo al cinquinto secondo del trentaseisimo minuto al decimo secondo mi raccomando mancano ancora meno di 20 secondi date super chat e super sticker adesso siamo quasi arrivati al trentesimo secondo vi do altri 30 secondi in più e poi veramente taglio ecco Super chat e super sticker. Mancano 20 secondi. Super chat e super sticker. E se no, come vi ho spiegato prima, abbonamento cuoricino. Mancano meno di 10 secondi. Poi taglio, eh. 37 minuti tempo scaduto già mi sono stancato. non voglio arrivare a 40 perché sarebbe abusare della pazienza di quanti hanno visto fino qua e reiterare concetti perché non mi viene in mente quella cosa che volevo dire ma forse o la scriverò nel community o farò un nuovo video se questo video supererà le eh, mille visualizzazioni in pochi giorni e mi vendrà in mente che cosa volevo dire e farò un nuovo video dedicato ai mondiali allora, grazie per avermi seguito fino qua. vi ringrazio a quelli che mi seguono sempre e a quanti sono i nuovi a vedere questo video. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, eh, iscrivetevi al canale, abbonatevi, ma soprattutto azionate la campanella per avere novità e eh, mettete, se volete supportare questo video, qualsiasi video del mio canale, fate clic nel cuoricino con scritto grazie, vicino l'icona condividi per dare una singola donazione che ci sono sette livelli di donazione oppure abbonatevi al canale per supportare il mio canale mensilmente vi ringrazio di tutto per tutto e a tutti siete la ragione per la quale io continuo a fare video in youtube che mi vedete sto arrivando ai 38 minuti e mezzo allora vi ripeto ancora una volta, partecipate nella chat, super chat, super stickers, che in questo modo mi aiuterete ad andare avanti. Eh, YouTube ti paga soltanto se arrivi ai 100 dollari e mi manca poco per arrivare ai 100 dollari. Questo sarebbe il quarto pagamento che mi fa YouTube nel giro di 10 anni, ma pagato nel 2017, nel 2021 e nel 2022. Io voglio eh, che prima che finisca l'anno mi paghi un'altra volta io questo canale l'ho aperto il 7 febbraio 2013 ne avevo un altro nel 2010 7 febbraio 2010 chiuso in ottobre o novembre 2011 perché mi filmavo con un cellulare che ormai mi si è rotto il lg kp 215 pessima risoluzione pessime edizioni pessimo contenuto allora, riavendo nel 7 febbraio 2013 internet, per la terza volta ho cambiato tutto, aria nuova, vita nuova, purtroppo ho chiuso il canale invece di mettere occultare il contenuto, cambiare il nome cambiare tutto. Vabbè, è stato un errore perché a quest'ora avrei avuto un canale che avrebbe avuto 12 o 13 anni, più storico. Però vi ripeto un'altra volta, avete Messo super sticker e super chat qua dentro no e allora mi raccomando abbonatevi o date super grazie sotto adesso taglio che sono passati 40 minuti Arrivederci. e buon fine settimana a tutte e tutti se questo video sarà trasmesso sabato o domenica come premier oppure buon inizio settimana se sarà trasmesso da lunedì in poi Ah, saluto un gatto che c'è qua nel mio giardino del vicino bellissimo poi un'altra volta ve lo filmo arrivederci ecco se voi volete che io vi filmi il gatto del vicino ma anche il mio eh, perché ci sono dei gatti che vengono dai vicini ci sono i miei eccetera abbonatevi al canale oppure che questo video superi le mille visualizzazioni in questo modo vi filmo i gatti gatti dei vicini gatti miei che si meschiano che... eccetera adesso esco ciao 41 minuti e, e voglio vedere quante super sticker e super grazie ci sono qua e eh? voglio vedere controllo e che questo video superi le mille visualizzazioni quando non sarà più premier ciao ciao dal vostro capitano Chan capitano di brigata lascio un po correre del tempo perché alla fine metto le schede di riproduzione video